La domenica del tempo ordinario, il Vangelo che ci accompagna in queste domeniche ci ricorda che Gesù entra all'opera, entra in scena in qualche modo proprio nel momento in cui il Battista viene dopo la persecuzione arrestato, ucciso quindi in contesto di tenebre potremmo dire, in, tutto, in mezzo a queste tenebre, a questo buio Gesù ecco, eh, si innesta con la sua luce, si pone come un, una luce, una fiaccola nuova che, che illumina e, e intraprende il cammino, sente di dover cominciare, inizia in qualche modo la sua predicazione, la vita pubblica e le sue prime parole sono dedicate proprio a questa necessità che deve essere eh, diciamo il fondamento del cammino di fede, la conversione, convertitevi, è un richiamo al cambiamento, non un cambiamento di atteggiamenti, un cambiamento ecco, dei modi di essere, di, di porgersi, ma piuttosto ecco, un cambiamento radicale del pensiero, un modo di pensare nuovo che poi muova l'azione, cioè dai, dalle parole, dalle, dai pensieri poi si passa ai fatti, però questi fatti sono radicati in maniera evangelica. Il cambiamento che il Signore ci chiede è questo, in altri passi del Vangelo dice non possiamo mettere il vino nuovo in altri vecchi, occorre cambiare in maniera radicale, questo richiamo alla conversione diventa certamente un motivo di speranza, una luce nel mondo potremmo dire. C'è sempre una luce nel buio, anche in contesti difficili di sofferenza, in contesti in cui sembra tutto finito, tutto fallito, il Signore pone sempre una luce. Però perché questo accada è necessario questo cambiamento. E poi la chiamata che ci viene indicata in questo Vangelo, la chiamata singolare è il fatto di queste persone che da pescatori li fa diventare pescatori di uomini, anche in loro ecco, avviene un cambiamento radicale, un cambiamento di vita. In questi giorni abbiamo salutato Fratel Biagio, quest'uomo di Dio che ho avuto anche l'occasione di conoscere personalmente, che è cambiato ha desiderato ecco, ardentemente ecco, seguire Gesù, venite dietro a me, ha preso la croce. Questo fratello ha seguito proprio questa indicazione del Signore che dice a questi primi apostoli che diciamo, bisogna considerare tra l'altro che sono coppie di fratelli, coppie di fratelli potremmo dire che il Signore chiama delle fraternità perché diventino una fraternità più ampia, fraternità spirituale che si diffonda nel mondo. E questo accade perché c'è disponibilità a lasciare le reti, a lasciare tutto, a cambiare vita. Che il Signore ci trovi così disponibili a cambiare vita e a seguirlo. Certo, magari uno è preso anche talvolta dal dubbio, ma non si può rimanere dubbiosi. Come Don Tonio Bello spesso usava a dire a coloro che erano incerti, li chiamava gli specialisti della perplessità. Ecco, a loro diceva, siete come quei contabili pedanti del, dei pro e dei contro, calcolatori guardinghi fino allo spasimo prima di muovervi. Ecco, non possiamo calcolare troppo con Gesù, dobbiamo fidarci di lui e seguirlo con gioia. Buona domenica.